sono prontissimo sono le caramelle lui vedi alcune sono buone ma altre sono veramente disgustose speriamo che tu prenda tutte quelle disgustose no no cara Sofì speriamo che le prenda tu quelle disgustose oh, oh, oh, oh. Fì chi inizia per prima facciamo carta forbice e pietra ok, okay.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 di non mangiare la pussetta di Kira <ride> miam, miam, miam, miam, miam, miam. Oh, che schifo no, no no lui mi sono mangiata la pussetta di Kira <ride> <ride> così impari volevi farmi tu uno scherzo invece lo scherzo se lo sei fatto da sola Investia adesso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 Sì sì certo come no Aspetti di toccarmi i capelli che mi dai fastidio mm, Questo lui è troppo insopportabile Gira la ruota va che è meglio Cito Sofì Aspetta adesso te lo dico un attimo È uscito mela verde o dentiera verde